Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? La legge in dispera, la legge in Non Allora io la metto qui, Sulla vicino me. alla scritta, così si legge meglio, si vede Giù. meglio. Tu oh, allora io oh Giada siamo in puntata aspetta che attacco la pallina siamo, siamo in puntata ciao amici e bentornati al Gormiti, Gormiti show. show stavamo finendo di addobbare l'albero di Natale guardate com'è bello con le palline gormitiche esatto, che tra poco costruiremo insieme tra l'altro avete scaricato il materiale per farlo insieme a noi vi avevamo messo il link nella scorsa puntata sì, perché eh. adesso è arrivato proprio il momento di crearli insieme allora aspetta che intanto sei gli... pronto Gianni andiamo gli... sì sì, andiamo. sì sì devo solo attaccare questo Oh, vedi Giada come stanno bene le palline sull'albero di Natale? Sì, sono davvero bellissime, sei pronta a Forza, farle? Forza, sono prontissimo Giada, sono prontissimo! Mi raccomando, non fare pasticci come molto solito. Ma Giada, non ho mai fatto pasticci, mai! Cosa, cosa? Non ho mai fatto pasticci! Mai? Mai! Una Ti cresce volta! Cresce il naso! Ma che naso? Allora, allora, iniziamo, è sì. un lavoro davvero semplice, okay. quindi Gianni, mi raccomando, dai, dai, ci sono. concentrati! Concentratissimo! Allora, per prima cosa ci serve... Il cartoncino, due cartoncini Ce li abbiamo Nel nostro caso perché noi abbiamo i cartoncini un pochino leggeri Esatto Se voi invece avete il cartoncino un po' più, un po più spesso Vi basterà soltanto uno Ok, noi ne siamo due proprio per questo motivo Esatto, allora ci serve due cartoncini Sì la. E due stampe Ok, dal, dal sito appunto, dal, dal sito. link, si possono stampare le immagini I siti che abbiamo dato nella scorsa puntata Esatto Allora, per prima cosa incolliamo um, la colla Sì, la colla Prendiamo il nostro cartoncino e lo spalmiamo tutto di colla. Ok. Gianni, ci sei? E, Giada, non si apre la colla. Qua è blu e rossa, non capisco. Rosso, no, non quello Ma rosso. Ma non vedi che non si apre? Ma questo è quello per aprire, così, qua. Ecco. <ride> eh, lo really? sapevo, Giada. Volevo vedere se eri riattenta. Sì, certo. Non si è mai vista una colla così. Allora, allora bene incolliamo così. tutto. Poi è finita ti serve eh, la tua non ci credo come la stai usando tu eh, fai anche i bordi che deve essere tutto bene attaccato ok ok allora così oh aspetta si sì, sì. quindi attacchiamo ok quindi sul cartoncino attacchiamo il foglio dove avete stampato le immagini giusto ok ok così poi stacca schiaccia bene non si asciuga però come non si asciuga eh, Sofia, soffio non va Johnny che c'è? devi solo schiacciare così Eh, ma la colla bene. va asciugare allora io l'ho già fatto anche, ho fatto anche l'altro okay. ok tu hai già il cartoncino fatto sì. l'altro? sì sì l'ho già Tutti fatto anch'io bravissimo ok ok adesso sì. dato che i nostri cartoncini, cartoncini sono sottili bisogna okay. incollarli così vedete i due retri incolliamo insieme si incollano la mia colla la mia colla Incolla, incolla, incolla, e fino okay. a qua non hai ancora fatto tanti danni, Johnny. Giada, ho detto che non farò mai nessun danno più più, più, più, più, mai, più mai, più mai. Sei migliorato. Più mai, più mai. Più mai. Okay. <ride> allora, aspetta, incolliamo bene. Cos'è che devo fare? <ride> Devi incollare, Johnny, ah, okay, i, due, so, i Giada, due retri Lo so, Giada, ma me l'hai già detto! E me l'hai chiesto, di nuovo! Ok, mi sì. raccomando. Facciamo bene così e verrà così. Bene. Eh ma ci vuole un trattore. Davanti il trattore e dietro. Trrr, trrr. Un trattore. Che passa... Che c'è? Un trattore. Ehi per forza Giada, sì. devo, devo... Adesso? Sì. Il prossimo passaggio è prendere le nostre forbici della punta rotondata, mi raccomando. Sì. Altrimenti se ce l'avete con la punta, fatevi aiutare davanti. Non è papà, cioè. ok. Prendiamo le forbici e tagliamo il contorno del nostro quadrato, vedete? Ah, okay. Che c'è un quadrato qui, hai visto Johnny? Ah, ok! Il sì, quadrato sì. così. Tagliare il quadrato! Tagliamo il quadrato e tagliamo la coppia, va bene? Quello vicino, dello stesso colore, questo e questo ad esempio. Ok. Ok, sì. io l'ho già fatto perché mi sono portato un pochino avanti. Allora, aspetta che taglio io. Ok. Gianni, ecco Aspetta Giada non mi disturbare Cosa stai facendo? Ho tagliato la pallina per l'albero di Natale Così la appendi. Eh sì però No Gianni allora no no no Per prima cosa bisogna tagliare il quadrato Ok? okay. Così Ah eccolo Bravo te l'avevo fatto io prima perché? Non è vero l'ho fatto io Sì Tagliamo i nostri due quadrati Quelli con i colori uguali Quindi azzurro sì. giallo azzurro giallo Dopo aver fatto, tagliato i nostri due quadrati e passa a tagliare la pallina come stavi facendo tu, che è un po' più facile tagliarla se ah, c'è già un quadrato okay. perché c'è meno foglia, okay okay. ok, ok. e viene così. Vedete? vedere? ok, perfetto. Bene, ottimo. Il, lo so, faccio io. Un pezzetto io. e l'altro. Ok, Insieme. ottimo. Sì, okay. fatto. Dopo aver fatto le palline, prendiamo il taglierino. Mi raccomando, fatevi tardi dai vostri genitori perché è davvero pericoloso. Ci si può fare molto male. Taglierino e tagliamo okay. le parti. E col taglierino tagliamo questa parte qui. Vedi, Gianni? Mm -hmm. Questa parte qua che è segnata. Sia da un lato che dall'altro. Gianni eh, giardino non so usare il taglierino, però. Eh, ho notato. Guarda guarda cosa hai fatto. Mm, oh, vabbè. Senti, vabbè, eh, ti seguo. Mm, okay. Dove siamo arrivati? Va bene. Eh, siamo arrivati quasi alla fine. Ah, si ecco. taglia la parte okay. centrale qui. Ok. Si taglia dall'altra parte, okay. si fa il, il buchetto, okay. sempre col taglierino. Sì. E poi si mette il nastrino. Guarda, ah, okay, poi e, mantiamo. e poi si incastra, giusto? Questo nastrino rosso, Natale, sì. E poi si incastrano, guarda. Eh. Così. E si incastra per bene. E voilà! E poi si incastrano per bene. E... Gianni, metti giù il tuo lavoretto, questo è più bello. Guarda che bello. Ti è piaciuto? Sì, è bello il tuo lavoretto, Giada, è bello, è bello, è bellissimo. chiediamo ai nostri amici, se lo fanno, ecco, di mandarci le foto, fatto, che io sono davvero curiosa di vedere se fatto, siete tattati in favore. Esatto, farmi. fatelo pure voi, mandatelo a gormitishow.gormiti.com. Mm -hmm. Senti, Giada, visto che sono un disastro, e, e vabbè, non ci posso fare niente. Hai fatto i pasticci um, anche questa volta, eh, Andiamo però. dove io non so fare nessun pasticcio. E dove? Tu vieni con me, adesso facciamo una challenge. Vieni con me, vieni con me. Oh Giada, eccoci qua sul campo di battaglia! Ma e cosa è questa eh, challenge? Allora adesso te la spiego. Praticamente tu hai Alpha Carrion e io ho Lord Eklos. Ok. Cosa succede? Abbiamo due bersagli Abbiamo tre colpi a testa, mi raccomando, non di Solo più. Sono tre? Sì, tre, tre, tre. Um, chi butta giù il bersaglio per primo chiaramente vince, chiaramente Ok, vinco. quindi io questo devo buttare giusto? Certo, Giada, certo. No, sono chi la, devo per sicurezza? Sono alla stessa distanza, ok, tu sparerai lui, io mi metto qua così ti aiuto nel caso il, okay. il colpo dovesse uscire. E tu ti metti qua così io sparo il mio bersaglio. Sei pronta? Okay. Ovviamente sul, sul giocattolo, sul nostro personaggio, c'è il tasto, no? Per da premere, scherzo. per sparare. Facciamo okay. una prova di sparo. Guarda eh. Allora, aspetta. Visto? Scusatemi, arrivo. Eccomi. Ok, roba anch'io. Oh, no. Prendi anche il mio, per favore. Ah, già, da disastro. Ok, <ride> sparano. Sparano, sparano, sparano. Ok. Ok, pronti? Aspetta, che sono caduti i giù. Pronti. I chi inizia? Dai, inizia tu, dai, inizia tu, sono gentile, sono gentile. Okay, allora. vai. Aspetta. Mira bene lui. <ride> Bersaglia, che stai facendo? Mi sto, mi sto concentrando. Ma perché che cosa? È una cosa molto... Dai, 3, 2, 1. Eh sì, no, <ride> certo. Cosa oh, ma scusa, perché non fai così? No. Eh, no. Non Ciao, ma gente. Sì, mettiti più lontana. <ride> e poi, ancora. Cos giusto? No. Vai, eh, spara. Che? È? dai, Va. dai. 3. Metti le mani. Dai, forza, 3, 2, 1. È uno! È caduto anche lui. Si è emozionato Allora, una volta. Tre volte hai detto. Vediamo se riesco a fare tre. Aspetta. Ok, no. uno l'hai fatto, uno l'hai fatto. Manca l'ultimo no. tentativo. Pronta. Ma, Ma non devi concentrare. Sì, porta. è difficile. Vai, tre. Tenere, due. Uno. Due! Due, due, due. Ma... Vediamo Ma se non, meglio. È, non è che è stato proprio giusto, eh? perché sì. sai cosa? Il colpo col eh, vento, che qua sì. c'è un sacco di vento, praticamente. Ve, ve il vento proprio. Il vento la... la, la vai, tutta. fai tu, non, non perdere tempo. Non temporeggiare, vai. Aspetta, non, so, non, so, non, so. non copiarmi. Non mi sto copiando, io mi sto allenando. Uno, due, sì. tre, quattro, cinque, sei, sette. Ci sono? Eh? Allora, tre, due, uno. No, Beh cioè, è il primo cioè, cioè ragazzi Ne hai ancora due ma, potrei, ma, Potresti sbagliare Ma di, forza. Cosa, di cosa stiamo parlando? Oh aspetta aspetta aspetta Di cosa stiamo ah, parlando? Aspetta, aspetta un attimo Cosa c'è? Guarda quanto avanti sei Cosa che per la non se... sei riuscito? È la stessa distanza No guarda Guarda Intanto girami il bersaglio bene Guarda bene eh, Sì certo Più lontano È giusto 3 Io indietro uh -huh. va... uh -huh. No ma uh No -huh. Da qui devi Da qui siamo parlo. a due Siamo a due Giada Siamo a due? Eh, sei troppo vicino. Ma no, è giusto. Fermo lì. No, più indietro. Vabbè, due pari. <ride> due pari. Vedi che eri più indietro? Hai sbagliato. Pari. Due pari, due pari. Sì, ok, te lo posso concedere, anche se eri troppo avanti prima. Allora prendi questo. <ride> no. Andiamo avanti. Andiamo che... avanti, che è meglio. È arrivato il momento della... bacheca, bacheca Gormitica. Allora Johnny iniziamo, sì. ci sono arrivati un po' di disegni un po' di foto. Ok. Allora, leggo la dedica che c'è scritto Dennis. Ok. Ciao ragazzi, sono Dennis, di 6 anni, abito vicino a Varese e vi seguo sempre su Gormiti Show. Vi invio il mio disegno e vi saluto tanto con un super gormitico abbraccio. Grazie. Grazie mille, ah, ti al... mandiamo un super abbraccio anche noi. Tra l'altro già c'è scritto Dennis con Lord Carrion. Mi <ride> sa <Pensa ride> che lui si definisce un piccolo Lord Carrion. Grazie, grazie, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, hai fatto un bellissimo disegno. Super, super, super. E Gormatteo, Gormatteo ci manda eh, una cosa molto curiosa, perché nella sua stanza ha ricreato la bacheca gormitica. Grande! <ride> la bacheca ma un ah, è una bellissima idea, eh però. Sì. Chissà da dove l'hai presa questa idea. Allora, ciao Gianni e Giada, sono stato molto contento che avete fatto vedere i miei disegni. Oggi vi invio la mia bacheca gormitica con tutti i miei disegni e le foto dei miei due gormiti preferiti, Alfa Sol e Gorok. Ciao da Gormatteo. Wow, guarda <ride> qua! Ciao Gormatteo! Grazie, fantastico! Ha una super bacheca, comunque, davvero Bravissimo. bellissima. Ah, aspetta, Giada, Giada, prima che. che... Sì, c'è un altro disegno da parte cioè, di Gabriele. Da parte di Gabriele. E Gabriele. Fatto anche la eh sì, c'è scritto. Lei. Ciao Gormiti Show, quindi ci saluta tutti quanti, mi chiamo Gabriele, ho 7 anni, il mio gormita preferito è Kiros. un saluto a tutti! Ciao, grazie Ciao, mille. Ciao, grazie per aver mandato il tuo super, super disegno. Continuate a mandarci i vostri disegni, perché a me, Giada, davvero piacciono tantissimo. Sì, dovete mandarli a gormitishow.gormiti.com, così noi li mostreremo in puntata. Giada, è finita la puntata, il Natale sì. si avvicina, sì, eh, si è sempre avvicina. più vicino, Sei la più vicino. E La letterina continuerò a farla, ho una lista, guarda che è lunghissima. Davvero? È lunghissima, povero Babbo so. Natale. Salutiamo <ride> i nostri amici, cosa devono fare? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mi raccomando mettete tantissimi, tantissimi like, like e condividete il video un saluto da Johnny e Zada ciao, ciao.